Grazie Presidente, su questa variazione si è, detto, si è detto molto in definitiva, abbiamo parlato delle modalità con cui questa variazione è approdata in aula, abbiamo fatto delle osservazioni anche come, come maggioranza condivise con, eh, con l'assessore sui i, i tempi per andare diciamo, ad approvare questa questa variazione. Ovviamente responsabilmente come maggioranza riteniamo necessario e doveroso procedere all'approvazione nei tempi stabiliti dalla legge che prevede che non si eh, oltrepassi il 30 novembre come termine per la presentazione dell'ultima variazione nell'ambito dell'esercizio in corso. Per cui accertando tra le altre cose che al di là di quello che si è detto che si tratta di una variazione che sposta importi relativamente contenuti mi riferisco al titolo primo su cui oltretutto c'è un utilizzo delle risorse oltre 5 miliardi prossimo al 100% sposta solo, 20, sposta solo una ventina di milioni con delle rimodulazioni per ciò che riguarda le opere, volevo eh, forse non è stato detto sottolineare il fatto che in termini di variazione le opere che eh, vengono in, in questo momento eh, stralciate non, possono trovare della, cioè non si è proceduta una rimodulazione perché ovviamente essendo a novembre non trovano ricollocazione nell'ambito di questo esercizio ma ovviamente non significa che queste opere non verranno realizzate e troveranno sicuramente spazio negli esercizi futuri. Quindi consiglio all'Aula il voto favorevole della, del gruppo del Movimento 5 Stelle alla eh, variazione eh, numero 4. Grazie.